Sì, credo che ecco, scrivetemi se vedete il mio schermo. Vedete anche questa semplice foto, no? Che È molto bella, però questa, questa donna sta facendo. Queste sono le offerte, basta. Capito? Anche se voi quello che fate lo fate col corpo, tipo spaccare un piatto... Oppure sapete cosa? Una cosa curiosa, no? Per esempio, una persona che è depressa, è depressa perché sta facendo offerte a degli spiriti che fanno parte di Saturno della tristezza e della malinconia. Questa persona sta facendo offerte continue alla malinconia e la malinconia ti risponderà con la sua natura. Quindi non c'è né giusto né sbagliato, c'è solo il discorso. E questa persona, lo sapete una cosa, ma lo sapete una cosa, che le offerte si fanno anche con la posizione del corpo. Lo sapevate questo? Se uno sta tutto il tempo così, dovete capire che quando, per esempio, uno ha la malinconia, è sempre triste, eccetera eccetera, automaticamente, anche il corpo fisico assumerà una posizione diversa, un fiato diverso, è, è, è un'espressione diversa è vero o no? che quando che, che, che quando per esempio vi arrabbiate vi verrebbe da scattare come un leone inferocito perché anche il corpo allora questo lo leggo di qua c'è un lo leggo di qua um, sì Vero, vero, vero, verissimo. Ecco, perfetto. Uh, eccola l'offerta. Eh? Avete capito? <ride> Questo è il discorso. Cioè che, non accorgendovene, lo sapevate che le offerte si fanno anche con i gesti? Con la posizione del corpo? Con il respiro? Quante volte in un oggetto rituale, quando si è preparato e tutto, ci si soffia? Ci si soffia tre volte? Perché? Perché si deve attivare, si fa offerta di vita. Come Dio soffio nelle narici dell'uomo, io soffio nell'oggetto per dargli anima. E quindi se io respiro in una certa maniera, perché sono depresso, perché il mondo è sbagliato, di qui di là, quindi mi capite, non sono mai solo i pensieri, non sono mai solo le emozioni, è quello che fai, che crea offerta. Quindi, anche la posizione del corpo che uno tiene perché è depresso, infatti, se una persona depressa facesse delle pratiche, eh, per esempio di yoga, ora io non sono mai favorevole allo yoga perché secondo me lo yoga non è occidentale, quindi io non lo pratico e secondo me gli occidentali lo yoga non lo devono praticare. Chiusa sta parentesi però, se si mettesse a fare yoga ogni giorno un po', quella lì delle posizioni, che non è vero yoga, le posizioni, via, come le fanno le nostre palestre, no? Quella lì che fa le posizioni del cigno, di vi passerebbe la depressione. Perché volontariamente incomincerebbe con le posizioni a fare offerte ad altre forze, ad altre energie e cosa sarà mai lo hatha yoga quello vero, se non questo fare offerta tramite la posizione del corpo sostenuta però cioè, la posizione che sostieni anche 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, ma poi lo yoga si impara solo con un guru. Non è possibile imparare in nessun'altra maniera. Ve lo dico se qualcuno ci avesse delle idee. Lo yoga si impara con un guru, faccia a faccia. Quindi si deve ricevere prima di l'iniziazione dal guru e poi piano piano ti insegna lo yoga. Infatti ogni yoga poi è diverso. Non esiste, il discorso dell'istruttore di yoga è un buon esercizio fisico, quello sì. Allora che però per esempio a me mi fa male, cioè io per esempio yoga ho provato diverse volte, le posizioni e tutto, ma mi fa male proprio per le energie, perché io ho tutte le energie della tradizione esoterica occidentale, proprio quella lì, e praticando no? per anni e anni e anni io ho quelle forze proprio, pure, ecco, è come se io quasi quasi faccio solo una posizione yoga, mi mescolo con, con, con la tradizione induista, eccetera, a me personalmente mi fa male anche solo praticare qualche posizione così ogni tanto. Però, giustamente, dipende poi da come siamo fatti, eh, quello sì. Ma, lo vedremo nella ritualistica avanzata della prossima volta, quali sono, per esempio, le singole posizioni esatte per fare offerta alle divinità, per chiedere un'accelerazione degli effetti, oppure per fare un bando, per fare una minaccia di ritiro delle offerte. Cioè, c'è veramente un'arte dietro. Ma, scrivetemi per favore se l'avete capito tutti questo discorso. Questo discorso che effettivamente una persona depressa, oppure anche altri sintomi, eh. quindi voi avete già anche ora, solo con questa piccola chiave, la possibilità di aiutare tante persone, perché tante persone che vengono da voi, eccetera, eccetera, e vi dicono, io c'ho questo, io c'ho quello, io c'ho quello. Pregatevene, non vi fate prendere da tutti i flussi che loro vi raccontano, ma guardategli il corpo. Guardate cosa sta facendo. Guardate come si sta muovendo nei micro, piccoli dettagli del corpo. E dateli suggerimenti su quello. Capito? Infatti, per esempio, se voi... Vi faccio l'ultimissimo esempio se voi respirate in una maniera profonda, quindi per esempio 10 ispirazioni, 10 espirazioni. Stavo parlando di secondi, eh? Comunque, inspirate il più possibile, espirate il più possibile. Se voi fate questa cosa qui, vi sarà impossibile arrabbiarvi. Uno dice, eh, oh, vabbè, il... <ride> cioè, è una cosa semplicissima siamo d'accordo tutti su questo però è vera se in un momento in cui siete arrabbiati voi cambiate completamente la respirazione rendendola profonda per 5 minuti è sufficiente voi non potrete più arrabbiarvi. vi sarà impossibile di solito quando dico questa cosa Dentro la persona ci sono delle vocine mentali che dicono, eh vabbè, ma non è possibile, oppure, eh vabbè, lo so, lo so, sempre le stesse cose, delle piccole resistenze. Perché? Perché anche le forze della rabbia vuole l'offerta, visto che comunque di solito uno gliela fa fatta e vuole l'offerta. Quindi ci sono sempre delle forze che cercano un attimo di dirvi cosa fare e cosa non fare, ok? Però io vi garantisco, per esempio, anche in un, in un momento sessuale, se voi iniziate a respirare in questa maniera qua, perderete l'eccitazione. Perderete, praticamente in questo modo qui perdete il fuoco, e il fuoco è sia per la rabbia, sia per l'eccitazione eccita, sessuale. Sempre fuoco, eh. Capito? Dando troppa aria, cosa succede? Il fuoco si spinge, o no? Eh. E infatti quando siamo arrabbiati, ma a volte, anche quando siamo nell'atto nel, nel sessuale, si respira o no in una maniera diversa? Scrivetemi. Guardiamo la chat. Si respira o no in maniera diversa? Sì, certo, ecco. <ride> Perché siamo pronti per evocare e fare offerta le forze del. Mettiamo dell'amore e del sesso. Se voi iniziate, come vi ho spiegato, a respirare profondissimamente e profondissimamente, perdete questo discorso, perché non gli state facendo offerta e l'eccitazione sessuale non arriva. Tutto concerne la magia delle offerte. Tutto quanto. Perché è la magia dell'azione. E noi facciamo azioni continuamente. E vedete che senza, che ce ne accorgiamo però, le facciamo in un modo proprio ritualistico, rituale, e quindi per esempio quando siamo lì per fare l'amore, se non avvengono, che si respira in un'altra maniera, che ci si aumenta un po' la temperatura del corpo, che se non avviene queste cose qua, fisiche dell'azione, non avviene l'amplesso sessuale. Così come per la rabbia. Se non avviene che ti irrigidisci i muscoli, che ti fai forza con i muscoli, che, ecco, se non avvengono queste cose, che respiri in un modo come il soffietto del camino. Giusto? Avete presente il soffietto con cui si, si fanno un po' i carboni per farli incendiare? Il più è, eh, se te cominci a respirare in questa maniera qui, ugualmente, ti verrà fuori emozione, ti verrà fuori grinta, ti verrà fuori la voglia un po' di combattere. È tutto collegato, perché anche come respiri fa parte delle azioni, quindi anche quello è sull'altare delle offerte. Il nostro corpo fisico è il primissimo altare delle offerte. Chi si allontana o disprezza il corpo fisico perché vuole i mondi spirituali, eccetera. non ci ha capito una mazza. Permettetemi di dirlo perché voglio essere molto chiaro, visto che non abbiamo infinito tempo per girarci intorno. Allora, chi appunto fa, dice che vuole lo spirituale ma odia il materiale, eccetera, non ha ancora maturato, non ha ancora capito niente. Il corpo fisico è il primo altare delle offerte che noi incontriamo. Tutto chiaro fin qui? <ride> Ce l'abbiamo fatta fin qua. <ride> Ora passiamo alla pratica. Scrivetemi se avete capito, se, se vi è piaciuto come, come discorso, se vi ha messo delle cose a posto. Eh, io apro la chat adesso. Eh. Così leggo quello che mi scrivete. L'importante è che ci capiamo e che avvengano le giuste trasmutazioni nella vostra saggezza. Dunque, prima mi avevate scritto una cosa che io non avevo visto bene. E se la rabbia è l'origine del senza denaro, eh, no. Allora, la rabbia è una forza. Il senza denaro, cioè donia povertà, è un'altra forza. Quindi, senza denaro, si deve smettere di fare offerte alla povertà, smetterla, ma iniziare a fare offerte alla ricchezza. E stasera io ti darò una soluzione completa. Per questo problema che uno può avere completa perché la magia delle offerte è forte è fortissima è, è, è un accordo un'alleanza con l'invisibile con le forze non è una roba che dici ma ci penso di qui no è, è molto potente e stasera imparerete proprio a, a sistemare il lato denaro una volta per tutte dunque Ok, sì, bellissimo, chiaro, capito, perfetto, tutto chiaro, utilissimo, ottimo, ottimo, perfetto, ottimo. Continuano a scrivermi di tutto e di più, eh, però non me ne frega niente. Allora, stop. Io ho dovuto fare l'introduzione perché uno eh, dice bisogna capirla così, cos'è la magia delle offerte, ok? Adesso però, io... Lo so che qui vedete delle slide, però non vi immaginate la solita spiegazione, perché questa qui sono spiegazioni e istruzioni operative. Siccome, come ogni pratica magica ritualistica, quando poi uno ci va a mettere le mani, se non è pratico ed esperto si fa del male, oppure semplicemente non funziona nulla. Allora, è, è, è mia, come minimo correttezza, darvi le istruzioni esatte e le regole rituali che stanno dietro alla magia delle offerte. Perché se non vengono seguite, la magia delle offerte non funziona. Vedremo due esempi. Concreti, pratici. Attraverso questi esempi voi scoprirete le regole base della magia delle offerte. Nel prossimo incontro, invece, faremo un livello avanzato. Il primo esempio... Quindi io vi faccio vedere anche proprio come facevano anticamente, perché si fa sempre la stessa maniera, eh? Non è che è cambiato. Il primo esempio è un rituale che potete fare per ottenere e conservare una grande vitalità. Le piante fonte di vita diretta, molto più vitali degli uomini sono, possono, se fate alleanza con un albero, in questo caso, darvi salute, vitalità, forza vitale. Quindi, avete presente quando uno dice, mi sento un po' stanco tutti i giorni, mi sento. Eh, perché la tua forza vitale è drenata, ecco perché, non è che ci sono tanti misteri. Chi è pieno di energia vitale, sapete come si sente? Sapete come si sente chi è pieno di energia vitale? Guardiamo un po', se mi scrivete, scrivetemi voi, secondo voi, come ci si sente. Quando uno è pieno di energia vitale, durante la giornata, durante la notte, pieno, Guardiamo un po', cosa mi scrivete? Apro la chat, un secondo. Vivo, forte, presente, sempre carichi, non si sente mai la stanchezza, in possesso del proprio corpo, ok. Avete scritto delle cose giuste, forte come una quercia. <ride> esatto, forte come una quercia mi piace, in confronto a quello che stiamo, che stiamo dicendo. La verità è proprio questa, cioè che non ci si sente iperattivi o cose del genere, il contrario è che ci si sente centro in noi stessi. Ci si sente come se fossimo signori di noi stessi, punto e basta. Non c'è da essere né superiore a qualcuno, né inferiore a qualcuno, ma hai semplicemente il, la signoria su te stesso, completa, e vi dirò di più, non è, perché praticamente la vera forza vitale che tu hai non è tanto quella che usi, ma quella che tu hai a disposizione. È Molto simile, questo lo dico più per gli uomini, no? Eh, al discorso dell'eiaculazione: cioè noi uomini abbiamo un seme, però vuoi per cultura, vuoi per di qua, vuoi per di là, ne parliamo in un'altra un sede, ma eh, si, si cerca di buttare fuori questo, questo, questo, questa cosa, no? diciamo che que questa grandissima energia, grandissima forza. In realtà c'è il modo per conservarla e integrarla nella tua forza vitale e allora è lì che tu sei integro. Quindi mi capite, è un po' lo solito discorso, cioè ci hanno insegnato tantissimo a sprecare la forza vitale, a, a drenarci completamente, no? Per esempio, eh, guardare ogni momento i social, guardare di qua tutto, tra... ricordatevi che la forza vitale come si drena la forza vitale? Scrivetemi, guardiamo se avete capito. Ricorda vi do un indizio. Drenare la forza vitale, cioè fare offerta alla forza di drenaggio. Mm? Accumulare forza vitale, fare offerta alla forza di accumulo. Conservare la forza vitale, fare offerta alla forza di conservazione. Allora, ci hanno abituati a sprecare l'energia. Lasciando giusto quella per sopravvivere. Secondo voi, come si spreca l'energia? Da cosa dipende lo sprecare l'energia? Da cosa dipende? Allora, distogliendo l'attenzione, andando in troppe direzioni, sì, emettere energia, sì. Usarla male in modo sbagliato. Sì, ci siete vicini tutti. Girare a vuoto facendo cose inutili. Sì, certamente sono tutti esempi giusti. Oh, chi è che ha scritto? Fare offerta alla forza... Sì, è bravo. Alla forza del far uscire l'energia. Sì. Chiamatela X se volete, ok? Fare offerta alla forza che fa... È per esempio la stessa forza che fa svuotare un bicchiere quando lo rovesci. Se non esistesse la forza di svuotamento, diciamo, il bicchiere quando lo rovesci rimarrebbe pieno, giusto? Invece esiste e quindi quando lo rovesci, è forza cosmica, no? Il tipo della creazione, della distruzione, eccetera. Cioè, ogni azione, pensiero, consuma la nostra energia. Sì. Diciamo, quello che poi alla fine vi drena è quello che fate. È quello che fate, che facciamo. Quindi, come avete scritto anche alcuni giustamente, fare tante cose che sono inutili, eh, dare attenzione a tu. Cosa fate quando date attenzione? L'avete mai visto gli occhi di chi sta dando attenzione, per esempio, a uno schermo, o, o che passa per esempio tutte quelle cose nei social? Per esempio, no? Praticamente i social hanno un muro, wall, Facebook tipo, e te puoi scor scorrere in una maniera infinita. Avete notato questa cosa? Infinita, cioè te puoi andare giù anche volendo tutta la notte, non finisce mai. L'avete mai visto? Se non l'avete visto fatelo, perché vi sarà di insegnamento. Un, una persona mentre fa questo, cosa fanno gli occhi? Tata tata tata tata tata tata tata tata. Cosa fa la pupilla? Dilatazione, eh, ristingimento, dilatazione, ristingimento. Quindi voi mi parlate tanto di attenzione e va bene ma quello che conta alla fine è quello che fate. E quindi, passando per esempio tutto il tempo in queste cose inutili, eccetera, eccetera, proprio perché sono inutili, voi le farete in un certo modo, con... perché l'energia, scusate, dove si drena? Si drena con i cinque sensi. Con i cinque sensi si drena. Quindi non con i pensieri. Questo ve l'hanno insegnato, ma è sbagliato. Non si drena con i pensieri, non si drena con le emozioni, non si drena con questa roba qua. Si drena con il attraverso i cinque sensi. Se qualcuno vorrà, approfondirà questo discorso perché è una grandissima conoscenza questa. Ecco che quindi voi potrete certamente adesso imparare l'antica, antichissima arte di fare offerta a un albero che lo vedrete, è abbastanza tosta. Sì, droga psicologi, psicologicamente... Se volete star bene, dimenticatevi la parola psicologia e anche la parola mentale. Non ci date troppa attenzione. Fate come facevano gli antichi, cioè... Voi dovete capire che esiste tutto, va bene, però è questo che alla fine ha vinto... Ed è arrivata a manifestazione o oh no toccatevi le cosce le gambe il petto toccatevi un attimo è questo che ha vinto e che ha avuto la forza per arrivare fino in un fondo o oh no quindi questo prima di tutto c'è più potere di tutti poi c'è tutto il resto lo so è eh, questo è un discorso quasi inverso a quello che dalla psicologia in poi hanno cercato di di fare, però eh, non era questo il modo di vivere eh, un po' più antico. Come si fa? Scrivetemi se siete pronti per proseguire, perché adesso vi dico come si fa eh, un vero, autentico rituale di offerta a un albero. Sì, siete pronti, perfetto. Ottimo. No, perché magari se qualcuno una domanda sì sì sì sì sì pronti pr ok se qualcuno ha una domanda era giusto farla adesso perché poi eh, magari uno se la dimentica <coughs> allora vi ho spiegato che la magia ora si va nella magia dell'offerta eh non è più l'offerta diciamo continua che si fa tutti ok però ora si va proprio nell'aspetto nell magico vi ho spiegato che i rituali di offerta venivano fatti per un motivo preciso. Per esempio, fare offerta... Eh, per esempio, se qui infatti dicevo no? nel, nel mio grimorio, che il pezzo che vi avevo letto prima, fare offerta ai mondi invisibili è così naturale come seminare un seme e poi raccoglierlo. Di fatto, sul piano occulto, porre proprio i semi nella terra è fare offerta alla terra. E la terra ti ringrazia donandoti la pianta che cresce. Quindi anche seminare, e dici, vabbè ne è offerta, perché i semi sono veri. Sono veri, ma fai anche offerta a... Eh, e infatti quando una, una popolazione ha, ha, ha disonorato la terra, ha disonorato... Um, sì, la, la terra intendo madre terra proprio, allora la terra non ti dà... Per esempio, non ti dà queste cose qui le antichi le sapevano, e non pensiate che l'uomo moderno, siccome appunto è diventato mezzo inebetito, cioè si è allontanato dalla realtà della vita un po', che, però, non vi crediate che noi non ne siamo vittima di queste cose. Eh? Non ci credete a questo, perché l'essere umano che ha mancato rispetto alla madre terra, l'ha disonorata, eccetera, cosa sta ottenendo? Perché. Io le vedo le cose. Sta ottenendo, a parte dal mondo demoniaco, il petrolio. E il petrolio cosa fa? Cioè la Terra ha mandato i, i propri demoni contro l'uomo sotto forma del petrolio. Cosa fa il petrolio? Da origine a tutto ciò che, eh, cioè, a tantissime cose che tutte distruggono, in realtà, la salute dell'uomo: eh, il gas, della benzina, del gasolio che viene buttato via dalle macchine, no? tante macchine in città, eccetera, eccetera. E l'uomo cosa fa? Respira. Quello. La plastica, si sa come la plastica, no? Faccia danni all'ambiente, faccia danni di qua, di là, di su. La plastica viene sempre dalla terra. Non voglio parlare di questo perché è veramente un discorso grande. Però basti pensare alle sementi eh, finte che oggi abbiamo sempre più perdendo e purtroppo a volte in maniera irreparabile le sementi selvatiche. Le sementi che però, guarda caso, anche biologicamente e chimicamente, hanno maggiore livello nutritivo. Siamo abituati a mais, grano, insalata, roba del genere, però hanno poco valore nutritivo. Tutte le verdure che ci fanno mangiare come, come fossimo animali quasi sono a basso valore nutritivo. Le cose che hanno un po' più valore nutritivo sono i frutti, ma mica quelli che prendi al supermercato, i frutti selvatici, le more, i lamponi, eh, i ribes, se proprio... Questi sono più ancora, no? Diciamo che oggi, se vogliamo stare bene, ci si deve informare su una categoria che si chiamano superfoods, li chiamano. E allora nella nostra dieta quotidiana non deve mancare qualche superfood, perché è, è, è, troppo, è troppo povera di nutrienti la nostra normale, il nostro cibo in realtà, il nostro normale cibo è sempre più povero di nutrienti. Cioè il cibo che c'era 500 anni fa era più ricco di nutrienti rispetto a quello di oggi. E piano piano va avanti così, perché poi vedrete che insomma... Eh, piano piano ci saranno anche dei problemi sulla, sulla nutrizione, capito? Però questo per dirvi che non è che l'uomo, solo perché eh, mette il paraocchi davanti agli occhi, allora è immune dalle leggi della natura e dell'universo. Ok? Quindi, il rito di offerta con un albero io, io vi ho cercato di scrivere qua: creerai un accordo, un'alleanza con questo albero. Tu gli offrirai il nutrimento e lui in cambio ti darà parte della sua vitalità. Questo è l'offerta a un albero. Quindi non si fa l'offerta così perché è bella la giornata, no. Si fa per, come vi ho detto all'inizio, per chiedere un favore dall'invisibile. Si fa un pagamento. Allora, in realtà perché viene chiamata offerta e non pagamento? Perché in realtà è più un discorso simbolico perché niente può mai poi pagare in un modo come lo intendiamo noi, no? Eh... in realtà, vabbè, non andiamo troppo oltre, però anche quando voi comprate per esempio del pane, no? ad una persona e gli date un euro in realtà gli avete dato un pezzo di ferro, cioè gli avete dato un pezzettino che, che poi lui con quello lì neanche lo può mangiare. <ride> Quindi è vero che si chiama pagamento, ma è, è come se fosse un'offerta di qualcosa che comunque lui accetta come offerta. E poi vabbè, con questo euro, siccome trova qualcuno che con un euro gli dà qualcosa, allora, è, è, capito, aderisce anche l'altra persona che dice, ok, gli dai un euro, io ti do. Uh, un cacciavite, per esempio, allora va bene. Quindi c'è un accordo tacito, implicito, per cui si crea un, un, un egregore collettivo, che è quello del denaro, e ci si aggancia tutti a questo egregore, dicendo, allora, io ho uh, questa cosa qui, se te mi dai un pezzetto di ferro che però abbiamo stabilito egregoricamente cosa è, io lo accetto come offerta. <ride> va bene, Quindi tecnicamente. Quando voi date addirittura 5 euro una persona per chi fa qualcosa, 50 euro, 100 euro, in realtà è un pezzetto di carta, capite? Per la, per, esistenzialmente è un pezzo di carta che è data la persona. E, e con quel pezzo di carta? Un pezzo da 500 euro? Ma è un pezzo di carta. Io ti ho dato uh, una mucca intera, un agnello, e te mi dai 500 euro, magari due. Non so quanto costa l'agnello un vitello, no? un vitello della mucca e te mi dai 500 euro, te mi hai dato un pezzo di carta vi rendete conto o no? una visione un po' più antica, no? di come sarebbe assurdo sto discorso vi rendete conto o no? cioè, come sarebbe che te mi dai un pezzo di carta in cambio? vedete che a livello di vi torna Cioè, lo sentite che c'è qualcosa che a livello fosse di vita paga vita no? <ride> di scambio c'è qualcosa che non torna? Oppure, oppure no? Lo, lo, lo notate come, come discorso? Cercate di essere un po' più antichi, eh? Cioè, una società un pochino più antica, diciamo. Scrivetemi se vi può tornare il discorso. Guardiamo la chat. Sì, ah, ok, bene. No, perché a volte ho paura, no, che non, che non si capisca bene quello che dico, allora, eh, eh, siccome sto dicendo qualcosa di molto palese in realtà, proprio, capito, credo giusto quando si paga qualcosa a dire il denaro, sì, ma quello certo, ma non c'entra. Ecco. Però nel mezzo c'è l'egregore del denaro, a cui tanti altri, veramente io penso quasi tutti ormai, siamo agganciati e quindi... Siamo tutti agganciati a queste gregole del denaro, quindi io accetto che tu mi dai un pezzo di carta viola. Perché io so che con questo pezzo di carta viola ci potrò comprare altre cose di quel valore. E quindi, però, volevo dirvi, per esempio, un albero non lo puoi pagare con 500 euro. E quindi anche il rapporto poi con gli spiriti, eccetera, eccetera, non è che funziona proprio uguale. E anche il rapporto con alcune culture, ad esempio aborigene, eccetera. Se te ti trovi sperduto in mezzo a culture aborigene che nemmeno conoscono il denaro, per esempio, e te ci puoi avere anche 500 di questi pezzi da 500 euro, ma quelli lì vogliono uh, che tu vada a lavorare nel campo perché devi produrre da mangiare ad esempio oppure che tu vada a caccia e che porti qualcosa alla tribù perché se no magari ti fanno fuori perché stai un peso quindi il denaro va bene fino a quando siamo in accordo c'è un accordo anche lì allora con l'albero è uguale non è che l'albero dici dammi l'energia vitale tieni un mandarino no devi davvero stabilire alleanza con la forza dell'albero. E lì avviene un commercio, uno scambio. Tu lo nutri e lui, cioè gli fai offerta, ora vi spiego, e lui in cambio allora sì che ti dà parte della sua vitalità ed ecco perché questo rito è molto potente e se voi lo farete vedrete cambiarvi l'energia da così a cosà. Cioè nel senso che vedrete gli effetti molto forti perché applicate la magia dell'offerta, che però inizia sempre con un'alleanza. Quindi ricordatevi questa cosa, ogni, in ogni cosa in realtà, anche con le divinità, anche con gli antenati, tutto inizia con un'alleanza. Io ti do questo e te mi dai questo, perché, ve lo ripeto un'altra volta, nell'universo niente è gratis. Esiste la vendita, esiste lo scambio, ok? Però bisogna pagare. Vi spiego come si fa l'alleanza con l'albero. Prima di tutto bisogna scegliere l'albero. Scelto l'albero come si sceglierà? Si sceglierà un albero, per esempio una quercia è perfetta, ok? Un albero che sia molto sano, forte che non sia stato tagliato dall'uomo, quindi non deve essere stato potato, segato, perché? Perché naturalmente un albero che è stato segato un po', no, no, al segato al piede, eh, è segato, cioè qualche ramo proprio potato, si dice, potato dall'uomo, l'albero si ricorderà del male che gli è stato fatto, perché comunque di solito l'uomo non è che ascolta l'albero, insomma, eh, avviene sempre in una maniera un po' brutta. E quindi è assurdo chiedere a quest'albero di aiutarti con la vitalità. Quindi l'intelligenza va prima di tutto, eh? Quindi un'altra cosa, che non sia un albero troppo vecchio, possibilmente giovane, abbastanza. Quindi abbastanza giovane, però forte, non un fruscello, è inutile che fate alleanza con un fruscello. Bello forte, sano, osservate bene, e che abbia un buon rapporto con voi, lo sentirete, proverete a abbracciarlo qualche volta, proverete a percepirlo, ci starete un po' in compagnia, proverete a raccontargli qualcosa, proverete... dovete sentire un certo feeling. Così si sceglie il giusto albero. Scelto il giusto albero, scegli un giorno e ora adatti, in cui il tempo sia bello, cielo limpido, soleggiato, ma non troppo caldo no giorni di pioggia, o quando ci sono ondate troppo eccessive di caldo. Questo perché il giorno in cui voi andrete a fare l'alleanza la con un albero, e quindi diventerà vostro spirito alleato, ok? ricordatevi che senza l'alleanza non c'è l'offerta, allora um, dovete star bene tutti e due. Quindi deve essere una giornata in cui voi vi sentite molto bene, ma anche l'albero si sente molto bene. Giornata ottima. Passo numero due, dovete procurarvi un temperino, qualcosa che possa tagliare, disinfettatelo e, recate, e allora siete pronti per andare verso l'albero. Naturalmente lascerete le vostre offerte agli spiriti del bosco, ok? Uh, e dovete essere ben consapevoli di quello che state facendo. Poi ve lo spiego meglio anche dopo, ma non vi azzardate a fare altre cose da quando siete partiti da casa. Qui si parte da casa per questo scopo. Ah, un'altra cosa che non ho detto poco fa. Meglio, come si fa a togliere l'immagine? Ma io veramente l'immagine non la vedo. Così va meglio? Guarda un po' se così va meglio. Scrivimi se va meglio. Io non vedo immagini che coprono che coprono una scritta. Comunque. Eh, ma la mia immagine io non la posso togliere, non so come si fa. Comunque nella registrazione io vedo qui al computer tutto... Tutto regolare. <ride> non so come si fa, dovete provare voi a toglierla, io non lo so. Dicevo, si parte da. È eh, meglio, una cosa che avevo detto prima sulla scelta dell'albero. È proprio meglio che questo albero sia nel vostro giardino. Sarebbe proprio ottimo. Perché poi dovete andarci spesso. Eh? È una specie di fratello albero. Quindi, se è lontano, è scomodo meglio nel giardino allora però naturalmente a volte un albero è, è un po più lontano però è, è proprio è proprio lui capito dovete essere consapevoli dell'importanza e della solennità dell'atto che state per compiere cioè voi state per fare per, per sigillare un'alleanza con un albero e questo non è assolutamente da prendere sotto gamba. Quindi quando partite da casa voi partite con questa intenzione, arrivate nel bosco, lasciate le vostre offerte e non è che fate le passeggiate, eh, ma semplicemente andate direttamente dal vostro albero, consapevoli di quello che state facendo. Arrivate ai piedi dell'albero, vi appoggiate in silenzio al suo tronco e Ovviamente iniziate già a pensare a cosa vi aspettate da questa alleanza. Dovete avere sempre un rapporto di comunicazione, eh? quindi per esempio ascoltate se l'albero vi sta mandando energia amichevole, oppure energia ostile. Gli alberi sono molto comunicativi in realtà. Potete abbracciarlo per entrare in contatto e far capire proprio, questa fase qui è questa, far capire proprio all'albero che voi iniziate, che voi chiedete questa alleanza. Quindi lo direte anche a voce, direte delle parole vostre con cui direte, eh, o oh, per esempio albero saggio, essere pieno di saggezza, di vitalità, di forza vitale, di energia, ti chiedo di fare alleanza con me in modo che io ti porterò nutrimento di offerta, ma tu mi darai forza vitale ed energia. Un po' della tua forza vitale ed energia per sostenermi, no? Eccetera. Cioè, chiarite bene la vostra alleanza. Questo è il passo numero tre. Il passo numero quattro è tagliarsi, ecco perché avevate il temperino, il dito... Uh, no, io ho sbagliato, capito. Okay. Tagliarti, tagliarsi leggermente, eh, eh, che dovete fare, non oh, vi dovete tagliare il dito, eh, l'indice destro e lasciare cadere qualche goccia ai piedi dell'albero. Naturalmente, ve lo ripeto, l'albero deve avervi detto sì, ok, dovete sentire proprio la risposta energetica, è meglio. Quindi voi lasciate cadere delle gocce del vostro sangue ai piedi dell'albero. Dopodiché, staccate una foglia dell'albero, mi raccomando, non una foglia caduta perché quella si usa nelle fatture, anche nelle fatture di morte. No, una foglia bella viva, deve essere anche bella, anche non mangiata dagli insetti, non danneggiata. Una bella foglia dai rami bassi che voi avete intorno. Quindi, anche lì, quando scegliete l'albero, deve essere un albero che poi potete raccoglierne una foglia, eh. Ecco perché vi ho anche detto, possibilmente, giovane, perché è un po' più basso, magari. Marino. Staccate proprio, dovete ferirlo, staccate proprio una foglia. Possibilmente, sapete come si fa questo? Si stacca proprio la foglia con il picciolo, prendendola proprio dal picciolo, in modo che crea un attimo una piccola... Eh, praticamente viene via la foglia, ma anche un attimo di ramo. Di corteccia del ramo, cioè gli, gli fate una piccola ferita minima, capito? Uh, dopodiché avete sigillato l'alleanza. Ringraziate, lasciate pure un'offerta di tabacco ai piedi dell'albero se volete, ma comunque per lì serve più che altro gli Lasciate la potete lasciare va bene. E, e tornate a casa non vi fermate da nessun'altra parte non fate step intermedi non salutate i vicini se vi salutano cavoli loro tornatevene a casa siete sempre nel rituale metterete questa foglia tra due, due fogli di carta e la lascerete seccare e la conserverete in una maniera molto preziosa come sigillo di alleanza con l'albero ed è a valore talismanico a tutti gli effetti questo è come si sigilla un'alleanza con un albero. Naturalmente avete già capito che allo stesso poi principio dei patti di sangue, eh, anche se poi sono un po'... la questione di è più che altro degenerata poi, perché si sono perse poi un po' le, le conoscenze, le regole, no? Però vedete quanto in realtà è una cosa seria e anche importante se si vuole fare una cosa del genere farla bene ok e quanto sia importante non va presa sotto gamba capito è una vera e propria alleanza con le forze di quell'albero e quindi è, è, è, è, lo sapete è come mancare di rispetto a una divinità quindi te per esempio apri un altare a una divinità poi gli offri quello che nemmeno vuole, poi dopo un po' ti annoi la levi, poi dopo un po' te ne riaccorgi la rimetti, poi dopo un po' ti dici, vabbè, basta. Avete capito? Il concetto è lo stesso. Con chiunque forza dell'invisibile, no? con chiunque forza tu fai alleanza vera, devi avere il massimo rispetto. Ecco perché tu, appunto, è come se dai anche te stesso, no? In qualche modo. Cioè è proprio un, un, uno scambio reciproco.